Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dario Matrix e Marco007. Siamo tornati su Super Smash Bros. Alfred. Allora, come molti sapranno, hanno aggiornato il gioco con il DLC a pagamento, che include il Joker, un nuovo personaggio. E i costumi. I costumi vabbè. E poi. Che so beh, si vendono separatamente. Sì. E poi una, una cosa gratuita, nuova, cioè l'editor scenario, che mostreremo magari. Eh, ma quello è l'aggiornamento proprio del software. Eh sì, vabbè e lo mostrerò in una parte extra in questa parte continuiamo l'avventura Allora, iniziamo da qui il terreno lo scenario è soporifero cosa ho tempo l'ho difesa allora io mi prendo lui ehm soporifero è <coughs> tu devi mettere i consigliati lui è soppurito, il al terreno è l'ho letto. E' vero, si è arrivato a cultura, lì, perché era uno dei primi, però <ride> quando avremo un casino di spiriti, tipo... Beh, comunque di, sia, io credo... Più di 200 sarà un inferno Vabbè, grazie, più. ma io per il momento non mi trovo più comodo così. Non lo so, cliccare R, consigliati, più... SR. Beh sì, quello è. Ahia. Poi detta zella. Ha preso, ma vedo un poco che infamoni. Boom. BAM, bambini per il canestro bambini <ride> mamma mia ok comandi invertiti ho letto bene si sì, anti comandi invertiti ah ok vero ma che pensavo che era svantaggio su tipo quell'altro slow talk. non vede le, le condizioni perché non vede le condizioni perché non vede è... <ride> le condizioni vedi mm. abbiamo appena preso Lo so lo no. certo. fatto apposta probabilmente vedi l'altro è uguale è... a parte che ce cioè, l'avevamo già prima no? si sì, lo so slow Let's go, beppe, beppe, beppe, beppe, beppe, beppe, beppe, beppe, beppe, beppe, Ah, devi prendere uno spirito proprio. No, non c'era tra consigliati, quindi non, probabilmente non c'era. Nel tutto. Ah, Ma è stupido. Pro no, probabilmente non ce l'hai e basta. Non Prendi è la piano, bomba. Appunto. Vai. Prendi no, uno giù. Uno giù. Vai ancora. Aspetta che è, passa. Tu mi hai detto vai ancora. Ora, ora. Per uno di lato. Verso di lui. Che usi la cannola pesca, lo grembi Vai. Ancora. Ah, hai preso il fiore di fuoco. Così. Perché? Ma riesci a colpirlo, mio dio. <ride> l'ho preso e l'ho rimesso dentro. Io lo puoi anche lanciare addosso, sai come. Come? come quel pulsante di, di presa non Però me lo ricordo qual è. e te lo devo stare a dire io qual è il pulsante per la presa no godi ah ma lui, lui non era rallentato a me sembra rallentato no è che che... Lo... in realtà era rallentato ah, sembra, è... sembra che camminare in tumerata è quello lui no no, è rallentato proprio lui eh sì è eh. eh, quello che ho detto. Cioè sembra... detto sembra che cammina lento, ma è proprio lui no, cammina lento, punto no, ho detto che sembra che cammina lento ma è la terra lenta, Scollega. scollega ah, scollega scollega it's nice ah, allora, visto che è un momento meno dire che Kirby, che è leggero ci sta Jigglypuff è il personaggio più leggero di, di tutto il gioco. Sì, ma Jigglypuff non ce l'ha. Jigglypuff! È vero? Non ce l'abbiamo Jigglypuff? Sì, ce l'abbiamo. No, non è vero. Che... Guarda come muovo cioè veloce così, oh mio Dio! spamma come funziona lo spam no cioè se fai con il continuo mette ah, ah, ah, ah, e poi lo mandi fuori dallo scenario o wow. si farmi colpi critici bene aspettate che venga da... <coughs> via a bene Luigi bello Luigi bello ha la bua e vuole girare questo morello e un'altra bua vai Prova a farli! Ha! Ha! Ha! In continuazione! Sì, ma dall'altra parte! No, no, no, no, no, no, no! Vola! Vola! Bravo! Ehi, ehi, ehi! Stupi la piattaforma! Boom! Perfetto! Yeah. Non ho nemmeno caricato, io lo volevo caricare! Spirito maestro! Oh. Grazie, ci serve molto. Ha una. ha una palestra. Ha un'aura per, potentissima. Perché ci crede. Per, che, che ci crediate. Ecco. <ride> che schifo. No, non andare, in inutile. Cerca di fare tutte le batterelle. No, no, sul sentiero. Oh ma lì sta un personaggio è pulsante, cioè. Un personaggio? È un pulsante. Se vedi prima le condizioni magari non devi andare prendi i danni abilitati no si sì. è sì. sì. da un po' che non li usiamo cosa danno con i pugni aumentato ah da un po' wow due battaglie perché <ride> poi usiamo solo quelle di regola ci sarebbero altri spiriti utili tipo il jetpack gli oggetti iniziali entrare gli oggetti però così qua aumentano il danno quindi chi se ne frega del resto? sempre i fuffi <ride> So che perderai anche questa, io credo in te. So Vediamo che... quante stelle. So che ce la quante puoi fare. Quante stelle non l'ho visto. Eh, devi vedere. Comunque so che ce la puoi fare a perdere, io credo in te. Mi scusi signore, può morire. Ecco. non credo che funzioni così. Panther Caroso. What? Ok, che altro è rimasto su... No, no, no, dai. personaggio. Mia, mia. Aspetta, aumenta. Perché? Convinci il personaggio principale per, per vincere. La velocità di tutti aumenterà molto. Oddio. Ormai si richiederà più tempo. L'emico userà più provocazioni. Beh, peggio per lui. A, a sto punto. Sì. Allora, lui è presa. Allora io dovrei usare difesa. Quindi vi eh, sa che non c'è nulla per rallentare la velocità. E vedete, per il, per il se c'è qualcosa. Al momento prendo un donk che è molto pesante e può funzionare. E poi vediamo se c'è qualcuno. Tacchinarea più frenata migliorata può essere utile. Salto più, perché metto questi qua? non lo so, non ho letto le no. condizioni. Uh, Mettiamoli di nuovo. Usciamo così ultima ventena. Eh? Oh, non so perché dovrebbe servire a tacchinarea più. Comunque vabbè. Uh, mi, tengo, mi tengo frenata migliorata. In questo modo perfetto. Comunque sono 5. Eh? 4. Cosa? I personaggi sono Eh sì, quanti. per questo dice il personaggio principale, secondo te non l'ho visto. Yeah! Stupido bambino, vieni qua. Io sono una scimmia grossa. Ti mangio. <coughs> Mi stanno pulizzando. Scimmia palla! Scimmia palla, corri. Yeah! Comunque sa che spam non ha le pizze. No. Per te! Oddio, hai visto che volo, che bug? No. Non ce l'ho Tingle, eh, Ma va, hai visto lo spirito di chi era? No, è sempre lì, lì. Oh! L'hai visto? Sì, l'ho visto. Hai visto che combo che l'ho fatto? Hai. Sono sul palloncino. scoppiato, no, no. Mi dispiace Fingle. che no. c'ha One punch Kong. No. <ride> Cos'è che diceva immunità? Boh. Immunità qualcosa, dai. È già qualcuno <coughs> Ora vai verso il personaggio che lo sblocchiamo. Non c'è le condizioni... Il personaggio principale per vincere. L'emico cercherà di scappare. L'emico recupererà... Madonna. Questi qua sono i peggiori, quelli che scappano e recuperano vita. Bacchetta Lip. No, non è inutile la bacchetta Lip. fidati! Ti servono più le tue mosse con due più che la bacchetta. La bacchetta ti impedisce di usare le mosse. Sembra forte. Kirby. No, non è forte la bacchetta Lip. Okay. No, sembra forte nel senso Kirby. Uso Kirby perché lo spirito sembra forte. No, nah. non la bacchetta lip Mia, L'haia. Nah. L'haia nah, è forcina. Via, vedi come dico, è easy. Che ne so io. E non vedi c'è solo Galon da, da preoccuparsi. No. Basta che uccidi Galon, non fai poi lo No, chiede. basta che uccidi come palutero. Non capito, ma lei scappa. Vedi come scappa. Schiva sempre. Quindi uccidiamo, così poi ce la fai la, la pista libera. Gallon è una cosa. Dorf Contento? Io lo chiamo Gallon per abbreviare. Lo so che il Gallon è quello, quello lì dello special finale suo. Ok, carica al massimo, dico io quando è pronto. Te lo dire io quando è pronto. Ma lo so quando è pronto. Sì, sì, tanto respawnerà un Lo vedi? C'è ancora la sua icona. No, non è vero, non lo spawn. Te lo dico io. Ah. Fai le prese, fai le prese. Aspetta sul bordo e, e fai l'edge le guarding, così non, non può fuggire. Fai l'edge le guarding. E eh, che fa? Si pietra lì. Oh, non lo so fare! Perché se non ci vuole niente, basta che lo segui quando vola. Non, non, è, non vedi come faccio io con Mario, per esempio? No. Che lancio qualcosa. Non mi interessa cosa fai con Mario per farti capire cos'è l'edge guarding lo so cos'è l'edge guarding ma lo, non lo so fare no, l'edge guarding non è quello che pensi tu tu pensi che l'edge che... guarding è, è restare sul bordo e stare lì a spammare la, la prima mossa l'edge guarding è non far andare da, farlo uscire dal bordo un personaggio e poi non farlo più rientrare eh si sì, ma bisogna anche... Non le sono le tecniche, non me ne prega niente! Oh, e non ti arrabbiare, madonna! Quando fai così veramente l'odio! Cioè io gli voglio spiegare una cosa e mi si arrabbia. Non parlare in terza persona di qualcuno con cui stai parlando perché tanto vuoi... Io che parlo, non... parlo con i spettatori. No, no non... stai parlando con me per farmi capi... capire che sto sbagliando. Ho capito, ma io parlo con gli spettatori. Ecco, ho vinto, ma... vedi? Uh, tanto ci voleva. Ah, ecco che per cosa sta PS? Per salute? No, personaggio. Personaggio... Eh? Per salute speciale. Statuetta. Io pensavo fosse speciale. Tutto quello, nuovo, Per salute Ok, Fox in difesa. Salvero Fox con.. Yoshi. L'evasore fiscale preferito da tutti. Amato da tutti. E odiato da FBI. FBI, open up! FBI, open up! Anzi no! FBI, open up! Allora Yoshi Lo hey, no. dovevo prevedere che sarebbe venuto da me Tipo se il secondo il secondo com'è uh, che si chiama? Uh, Abo Psh, Abo sembra giusto Non me lo ricordo Qualcosa di Joker uh, Persone Nuovo special pack di special. Ah, qui, cioè era easy. Com'è che si chiamano i cosi con i nuovi personaggi? Oh, non lo so, i DLC. No, no, era tipo. IPS Pack. Uh, pulsanti era Del mouse. Non me lo ricordo, vabbè. Vai, okay. il nuovo mm. personaggio DLC, baby Mario, della serie Yoshi. No, grazie, sarebbe un po' inutile. E poi i suoi tones sarebbero e poi I cami Tipo il Mario Luigi eh, Fratelli del tempo Viaggio al centro del tempo Sì, Viaggio al centro del Tempo È stato il mio primo Mario Luigi nel uh... gioco Sì, il gioco Tarocco di Mario Luigi No che, che Tarocco vedi che Viaggio al centro del tempo No Mario Luigi via... Fratelli nel tempo è stato il mio primo Mario Luigi Eppure, il mio e secondo me è stato anche uno dei il migliori mio mare, il mio primo Mario Luigi è uno dei migliori comunque cioè la storia è la migliore di tutte secondo me la giocabilità è un po' meno la, stor la mia storia preferita probabilmente molti mi odiranno e piangeranno sempre fuffi via fuffi <ride> sempre fuffi oh fuffi fuffi hai illuminato tutto Hai capito Marco? Sì. Il riferimento anzi, ad aprile. Vai, come mai... Ok, eccoci. Scusate per il taglio. Scusate per il taglio. Nye, nye, nye. Tanto. Tanto. Cioè, uh, secondo me non è... serve dire. Su... Cos'è successo? Andavo così in alto prima, no, secondo me l'hanno aggiornato. Mi Perché mi... prima è andato altissimo? Perché devi caricare di più. Ah, ok. No. Penso di averlo caricato al massimo. Che è successo? Se non carichi <ride> niente è ovvio che... Oh, potevi continuare a fare la combo. L'avevi bloccata nel... Devi provare le sali. Vabbè. Marina. Vai. Di che gioco? Abo. Ah, ah, boomerang. No, boomerang è l'oggetto. No. no! Boomerang è il gioco. Te lo dico io, io so tutto. Io so tu. Que questo è uno dei pochi personaggi. Che io non conosco. No, della, della serie B. Oddio, è un asso, è un sasso. Um, ah, presa. No. Quindi non sto bene con quello. Uh, energia e eh, recupererà. Oh no! Oh no! Smettila! Ah, energia bonus, bacchetta vip, bacchetta lip, bacchetta vip, energia più. Uh yeah. Ora ho tanta energia. Tanto non è a tempo, quindi posso. Posso pure evitare di mettere bacchetta lip. Non è che serva molto. Ok, allora, quindi, questi quattro li ho già usati, giusto? No, Kirby non l'ho usato per il momento. Voglio Kirby in giallo. Okay, Kirby <coughs> giallo vi chiedete? Perché mi piace Kirby in giallo? Ora. Oh allora, Fierro non ti piaceva. No, in questo momento voglio che viva. Senti la canzone di Animal Crossing. Che buffing. Sono sicuro che è di Animal Crossing. Perché il personaggio era di Erd. No, c'è NAS! <transati> perché il personaggio è di Erd. Giusto, bruido. è vero. Questa canzone è di Erd. Non mi sbaglio. Sta scritto di... Sta scritto sei Lo so, no, mi ha fatto confort. Vicky Thunder! Oh, oh, oh. Io non conosco Earthbound. Nemmeno io Come fai a conoscere le canzoni? Conosco la canzone perché ho visto il video Okayness". Ok Ness Ok Questo è l'urlo di Tom Se lo conosci Boom Hai sentito no. L'urlo di Ness con la Oh, Edge Guarding supremo, aspetta, no. Sbagliato. <coughs> Sono caduto? No, è troppo carino. Kid. Mi ha preso al volo, ma cosa? No! Vittoria. Che headshot che gli ho fatto. Ma headshot al punto. Lo faccio! Sì, lo so, L'ho vista. Sì, hai fatto la cattura del della... De uh, de non posso fare il video ai <ride> <coughs> gudi mario mario ai gudi ok mario ce oh. l'ha luigi io ho già salito lo spaghetti oh. Sì, che non è vero visto che cos'era aiut... Uh, come che diceva Luigi aiut... i me. Il made il lot of. Cos'è che stai dicendo? Il hotel Mario! Di Luigi è un meme, il hotel Mario! No, Ma in Quello realtà Mario e Luigi sono un meme in quel gioco! Sì, tu, quel tutto. gioco è un meme, punto! <ride> <ride> Guarda le condizioni! Guarda le condizioni! però avere un molto scivoloso, sarà so, difficile fermarsi in corsa, la, co... la velocità del bico aumenterà. Do dopo aver saltato il rico cadrà più. Quindi sì, Falco è diventato ufficialmente Peach quando usa l'ombrellino. Il Super Peach. Super Bro, Princess. Sì. no, Super Princess Peach. <coughs> Perché chi non lo conosce Super Princess Peach è uno spin-off di mario Peach dove deve salvare Mario dove deve salvare Mario. Mario Deve salvare Mario con le sue emotions no, e emoti anche col ombrellino molto modificato dal dottor Strambo comunque okay. guarda come vola fallo saltare non, non vale anche su di te l'arma così prendi no, la no, voglio saltare eh. prendilo così salta quello. Prova a correre invece. Corri e fermati. Per come è difficile fermarsi. Vabbè, hai messo due spiriti che servono là, quindi no, non. Uno spirito. Due. No, solo uno. L'altro era attacco in più e in aria. No, due. Più danni spin... e una velocità aumentata. Uh, quello non può essere utile. Uh, Shai Guy, su Allora, lottatore B, più eh, mosse speciali, vabbè, non mi interessa. Marco è morto, lo sai Fermo! Marco! Oh fermo, dai! Marco, visto per arrabbiare! Eh, fighii! Allora lo faccio pure io, dove poi vediamo che ride! Io. No, io perché poi inizio la partita io, così gioco io. Io. Lucas. <sussurra> <sussurra> <sussurra> Di, sì, tutti, tutti i miei lottatori con il costume era tipo timido. Di <golio> Diventa più veloce. No, abbiamo attaccato una mischia bomba, aiuto. Ah no, di, diventai veloce. became cosa vuol dire? Niente, perché B... Mi... Se dici B-Cave lo devi dire in un certo contesto, non esiste I-B-Cave Sono riuscito a normalizzare l'effetto della viscosa. Perché, Perché? volando? Perché? Perché devo dirlo in un... Lascia video. stare, ok? Cioè, di, di diventare, che cos'è? Il passato, il futuro, cioè il presente, il passato oppure il partecipio passato? Quello è un verbo regolare, mi ricordo. Eh sì, quindi b ma che cos'è? Boom. Che cos'è B-Came? Aspetta, non te lo so dire adesso, sono impegnato. B-Came! Non esiste! Invece esiste B-Came. E che cosa vuol dire? Mamma <ride> mia, cos'è dopo il kill? <ride> e muori, santissimo è Dio. Quindi... Oh, b became B-Came, B-Came. Ah, ok, quindi è passato. Io diventai sì, più È passato e anche il eh, salgero. No. Il participio è passato. Vabbè, insomma, è presente in Go, went, gone. Ecco. È gone là. il participio passato. Ok, allora sì, b con Bcame b le condizioni. Guarda le condizioni! Ieeh, ma Mazza minerale? What? Ieeh, eeeh, eeeh, eeeh, eeeh, eeeh, eeeh, eeeh, eeeh, eeeh, ok eeeh, sì. <laughs> eeeh, Ah quella è una mazza di Gerale. Mi stai come il costume che avevo io con Mario all'inizio. Ma non mi cade nettamente. L'OX no, di Marco ha perso. Un <ride> a me c'è la. la boh, forse. No. Allora, vediamo. Adesso ci penso io. Ci penso io. Che sono forte. Marco, vai, disconnetti. Ah, Dove? Dov'è? Usiamo... Eh, Vediamo. È forte, io dico che Curb potrebbe essere la soluzione. Stavolta blu Perché sì. E lo spirito messo la medaglia Franklin che è totalmente inutile qua. Che riflette i proiettili, cioè perché è tornando che fa quella mazza, però non mi interessa io preferisco avere più danni visto che non colpire per cui 4 però ci comunque no comunque questa è l'ultima battaglia non serve proprio quello aia Hanno tutti.. Wow! Che cosa è successo? Hai colpito la bomba e hai fatto esplodere il. si sì, volevo. Uh gli ho rotto lo scudo, aspetta. No, gli ero rotto uh -huh. la pancia, non lo scudo. Ah, la pancia? Sì. Eh, in effetti non ho visto fare lo scudo. Tipo, vabbè, la sua pancia è lo scudo, in effetti. No, è il suo contrattacco. Eh sì, lo so. Scusa, sì. ma tipo quelli di Fair Emblem rompi la spalla? No, io... Il loro è sicuro, però quello di Kinkai Rule praticamente lo usi con ogni mossa. Cioè che ne so fai l'attacco quello così, guarda, il tuffo, pompo, pare vale come sono, cioè ti protegge dal suo attacco se lo sta facendo. Beh sì, basta, sì, questa sì. è l'ultima. Quindi, vediamo un po' le abilità. E comunque non andiamo già là, andiamo prima dall'altro andare ad ne abbiamo accumulato un casino, è da tipo tre episodi 94. che abbiamo Però io voglio questo ancora, la, quindi c'è la possibilità di farlo E eh lo so, però la prossima sarà quella buona. Non andare da nessuna parte. Cautex. Quindi la prossima parte di Super Smash Bros Ultimate Brawl Melee 64 Wii U 3DS eh, continueremo l'avventura. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.